Analizziamo l'applicazione File Manager. File Manager ci consente di esplorare i file e le cartelle contenute all'interno del nostro computer. Per avviare l'applicazione File Manager, facciamo doppio clic con il tasto sinistro del mouse sull'apposita icona presente sulla scrivania. File Manager aprirà una finestra per mostrarci le cartelle contenute all'interno del nostro computer. Per muoversi tra le cartelle presenti nel nostro computer basta spostarsi con il mouse e utilizzare il doppio clic con il tasto sinistro per visualizzarne il contenuto. Per creare una nuova cartella è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Crea nuovo cartella. Basta adesso inserire un nome per la nostra nuova cartella e dare la conferma cliccando sul pulsante OK. L'applicazione File Manager ci consente di spostare file o cartelle. Cliccando con il tasto destro sulla cartella o sul file che intendiamo spostare, selezioniamo il comando Taglia. Ci spostiamo in un'altra cartella e cliccando con il tasto a destro selezioniamo il comando Incolla. Per spostarci tra le cartelle è possibile utilizzare i comodi comandi freccia presenti nell'applicazione File Manager. La posizione attuale all'interno delle cartelle del computer è data dal percorso indicato nella barra di stato. Per passare ad una cartella superiore basta cliccare sulla freccia in alto. Per tornare alla cartella precedente basta cliccare sulla freccia indietro. È possibile creare delle copie delle cartelle o dei file utilizzando la comoda funzione Copia e incolla. Basta cliccare con il tasto destro del mouse, selezionare Copia, andare in una nuova cartella e selezionare incolla. Un'altra utile funzione dell'applicazione File Manager è data dalla navigazione in schede. Cliccando sull'apposito pulsante possiamo aprire all'interno della finestra di File Manager delle diverse schede ciascuna che navigherà in una diversa cartella. Questo renderà la navigazione e le operazioni di copia e incolla o taglia e incolla decisamente più agevoli. Per chiudere una scheda basta cliccare sull'apposita X. Allo stesso modo, basta cliccare sull'apposita X per chiudere l'applicazione File Manager.